Abbiamo visto come sperimentalmente se eh, varia il campo magnetico che interessa una spira, o per il movimento del campo magnetico, o per il movimento della spira rispetto al campo magnetico, eh, o per una variazione del campo magnetico, eh, si determina una circolazione di corrente che eh, viene chiamata eh, come fenomeno quello dell'induzione elettromagnetica, quindi qua ricordiamo nel, negli schemi mh, disegnati il, i due esperimenti di Faraday che vengono proposti appunto per descrivere questo eh, fenomeno quindi in generale abbiamo detto che per una variazione di campo magnetico Terminato in uno dei modi che abbiamo detto quello che si verifica è il fenomeno dell'induzione elettromagnetica che è appunto la nascita di un, di un campo elettrico che se, eh, e quindi di un potenziale elettrico che se agisce su, su un conduttore chiuso determina una circolazione di corrente vediamone più in dettaglio quantitativamente il fenomeno in modo da definire le relazioni fra le grandezze elettriche e, e magnetiche e quindi si intuisce dal, dagli esperimenti che ciò che determina la circolazione di corrente è la variazione del campo magnetico che interessa la spira un modo per misurare eh, il campo magnetico che interessa una spira è, è quello di definire la eh, grandezza magnetica che prende il nome di flusso magnetico Consideriamo, per definire il flusso magnetico consideriamo una, una superficie qualunque questa sia una superficie di area A consideriamo un piccolo elemento in questa superficie di area infinitesima e rappresentiamolo con un vettore che ha appunto eh, modulo uguale alla, alla superficie infinitesima dell'area e direzione perpendicolare alla superficie stessa, quindi questo sia perpendicolare alla superficie nel punto in cui lo stiamo considerando. Consideriamo poi vettore B che passa il, del, il vettore induzione magnetica in quel punto sulla superficie eh, la, essendo un vettore appunto con la sua eh, modulo, la direzione e il verso allora viene definito il flusso magnetico che passa attraverso la superficie A come dato dall'integrale esteso a tutta l'area A del prodotto scalare dei vettori il prodotto scalare dei vettori B scalare di A, Quindi dove l'integrale indica come operazione matematica la somma di tutti i contributi dovuti alle, alle singole superfici infinitesime che, delle quali possiamo eh, pensare formata l'intera superficie A, quindi ognuno di questi elementi dà il suo contributo al, al flusso che passa attraverso la superficie, estendendo con una somma eh, che matematicamente prende il nome di integrale a tutta la superficie il, questo prodotto scalare B per DA, otteniamo quello che prende il nome di flusso magnetico attraverso la superficie A. Allora, nel, nel caso particolare che la superficie sia piana, immaginiamo una superficie circolare eh, su un piano come potrebbe essere quella di, relativa alla schematizzazione di una spira, anche se qua la superficie è chiusa la spira presenterà diciamo, un'apertura un per i conduttori. E, eh, e ipotizziamo che B sia perpendicolare alla superficie A e sia costante, quindi eh, supponiamo che A sia una superficie piana e che B sia costante perpendicolare ad A quindi diciamo A sia tutta la superficie e B risulti perpendicolare e costante per tutta la superficie A allora in questo caso l'integrale diventa semplicemente dato dal prodotto B, induzione magnetica, per l'area della superficie A. Da questa semplice definizione si vede l'unità di misura del, del flusso, l'unità di misura del flusso dovuto all'induzione B sarà B, quindi l'unità di misura di B che è Tesla per, eh, per i metri quadri della superficie e questo è anche uguale a viene, nel sistema internazionale viene dato il nome di Weber quindi l'unità di misura del flusso e Weber, che sono Tesla per metro quadro. Quindi questa è eh, la grandezza che abbiamo detto serve per quantificare la variazione del campo magnetico che interessa la spira e che quindi determina l'induzione elettromagnetica e quindi la circolazione di corrente. Se adesso quindi eh, ipotizziamo, come, come vi dicevo, che questa superficie rappresenti la spira, quindi qua ipotizziamo di spezzarla in, in un punto e poi di chiudere la spira in un diciamo in un in un circuito allora noi avremo che ai capi della spira si determina una certa tensione una certa tensione che chiamiamo E questa tensione o forza elettromotrice E risulta essere data dal, dalla variazione del flusso B nel nel tempo, nel tempo quindi immaginando di eh, misurare questa variazione in un tempo infinitesimo di, di T nel quale la, il flusso ha anch'esso una variazione infinitesima di FI con B la forza elettromotrice indotta quindi questa è, è una forza elettromotrice indotta quindi una tensione in pratica è data appunto da eh, questa derivata quindi questa variazione del flusso nel tempo cambiata di segno il, eh, cosa significa questo segno meno davanti alla forza elettromotrice indotta indica semplicemente il fatto che eh, la tensione così indotta, la forza elettromotrice così indotta è tale che se chiudiamo il circuito nel quale è eh, compresa la spira e quindi questa eh, forza elettromotrice determina una circolazione di corrente, la corrente che circolerà nella spira sarà tale da produrre, come sappiamo, un campo magnetico, dovuto appunto alla circolazione di questa corrente indotta, con una direzione tale del campo magnetico che si crea da opporsi alla variazione del campo magnetico principale che sta determinando la nascita della forza elettromotrice indotta quindi il segno meno indica appunto una reazione diciamo così del, eh, durante il, il, il, il verificarsi del, del fenomeno dell'induzione elettromagnetica una reazione alle cause che ne determinano il suo insorgere. Quindi Il segno meno, ripeto, significa che la corrente che eventualmente circola nella spira determinata dalla forza elettromotrice indotta è tale da creare un campo magnetico che si oppone alla variazione del campo magnetico principale che ha determinato la nascita della forza elettromotrice stessa. Tornando al, al flusso, il, il flusso che si concatena, eh, cioè il flusso che interessa una spina, viene, prende il nome di flusso concatenato, dove appunto il, il termine concatenato significa che sì, eh, che interessa la superficie della spira. Quindi è il flusso determinato da un campo magnetico esterno eh, che si eh, concatena, che attraversa la superficie di una spira. Se adesso passiamo a, invece che a una singola spira, a una bobina composta da n spire, quindi quello che sappiamo essere chiamato solenoide. Allora, il fenomeno dell'induzione elettromagnetica ovviamente continua a essere valido, ma in questo caso la forza elettromotrice indotta sarà data da n volte quella dovuta alla singola spira, immaginando che come dire, il solenoide sia in qualche modo ideale e quindi le spire siano strettamente affiancate che tutto il flusso che attraversa eh, la spira iniziale continua ad attraversare costante anche la spira finale e allora la, eh, forza magnetomotrice, eh, scusate, la forza elettromotrice indotta risulterà n volte quella che si induce ai capi della, della singola spira e quindi, quindi questa la troviamo ai capi della bobina. Quindi, ricapitolando, per ottenere il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, cioè la eh, nascita di una forza elettromotrice indotta causata da una variazione di campo magnetico e quindi una variazione del flusso concatenato con una o più spire, si deve verificare uno o l'altro o oh, tutti questi fenomeni. Deve variare B, quindi o varia B, varia il campo, quindi la eh, spira rimane ferma e eh, non cambia, ma cambia il campo e allora cambia il flusso concatenato e quindi si ha la, la nascita della forza elettromotrice indotta oppure varia la superficie A la superficie A eh, perché viene ad esempio ridotta la, eh, la superficie della spira immaginate di come dire di strozzare la spira e quindi eh, renderla una circonferenza via via più piccola oppure se il campo magnetico B eh, si trova in una zona eh, limitata del, dello spazio e la spira viene eh, spostata in modo tale da eh, prendere un, che solo una parte della sua superficie sia interessata, concatenata dal, eh, dall'induzione magnetica e quindi il flusso vari al variare della posizione della spira, questa è un'altra possibilità, oppure terzo caso se facciamo variare l'angolo Tra la, eh, tra la superficie la, la, la perpendicolare alla superficie della spira e la direzione del campo magnetico B che ricordatevi il flusso è dato da un prodotto eh, scalare di due vettori quindi sarà massimo se B ed A sono eh, paralleli mentre invece sarà, mini, sarà zero se B e A diventano perpendicolari, quindi facendo variare l'angolo fra B ed A varia il flusso concatenato e questa particolare ultima eh, situazione si determina nelle macchine elettriche rotanti eh, nelle quali eh, appunto a causa della rotazione si ha una rotazione delle bobine all'interno della macchina che determina una variazione dell'angolo formato appunto dalla superficie delle bobine con le quali si concatena il flusso e l'induzione magnetica che determina appunto il flusso concatenato stesso.